Allora ecco. Mi presento la canzone che ho scritto con Gabriella Mereu in uno scambio molto interessante. Eh, Ti proteggerò. Non so se il titolo rimane lo stesso, e assomiglia soprattutto all'inizio al grande battiato con la cura. Però è solo l'inizio. Però eh, effettivamente eh, il tema è il solito perché Gabriella Mereu è una grande dottoressa che da 30-40 anni cura e soprattutto aiuta a curarsi. Quindi, buon ascolto. Ti proteggerò dall'ipocrisia delle parole usate Non hanno mai saputo di essere malate Ti proteggerò da questa mia paura Ed avrò il coraggio di vederti così pura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 farsi ricordare che noi siamo pura energia E questa nostra anima che nascondiamo al mondo è ciò che fondamentalmente lo fa girare in tondo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 questa nostra anima che nascondiamo al mondo è ciò che fondamentalmente lo fa girare in tondo Grazie a Gabriella mereo. questo è il mio contributo, imparate a guarirvi da soli, è la chiave, un bacio.